Buonasera, sono Laura Antichi, vi voglio oggi presentare Assutori che è una linea del tempo molto interessante e di ultima generazione. E questa applicazione permette di costruire realtà aumentata nello sviluppo di un progetto educativo. Eh, questo è il sito Sutori, vi collegate al sito www.sutori.com e eh, dovete registrarvi, Io naturalmente sono già registrata, ma prima di eh, passare alla presentazione di Sutori volevo eh, dirvi che cosa, che cosa servono le linee del tempo quando vogliamo trattare in classe di realtà aumentata. Le linee del tempo in realtà aumentata sono AR perché possono aggiungere allo scorrimento temporale contenuti multimediali, immagini, testi, video, quesiti e idee. Forniscono poi una visione d'insieme su un argomento o un evento e, e ne descrivono lo sviluppo. Si basano su cronologie e... Uh, eh, sono diverse quindi dalle mappe, hanno grande effetto comunicativo immediato, possono essere collaborative, sono inclusive, implicano progettazione, sono efficaci se realizzate con applicazioni, pongono questioni, scelgono e ricercano argomenti pertinenti ad un tema, favoriscono la creatività, la loro utilità per creare itinerari, per definire gli step di un'attività, per produrre cronologia di eventi, per proporre passaggi utili allo svolgimento di un'attività, per realizzare portfolios, per dare eh, l'idea di storie e produrre storytelling, per implementare procedure. Quando usare le linee del tempo nella progettazione EAS, Episodi di Apprendimento Situati o FLIP, eh, nel, sia nel, nella fase preparatoria, il docente potrebbe proporre una timeline incompleta su di un argomento agli studenti e chiedere di completarla nel lavoro, nel lavoro in classe o in homework. Nella fase operatoria, gli studenti lavorando in gruppo creano una timeline su un tema anche inserito nel contesto di sviluppo della eh, loro attività produttiva. Nella fase ristrutturativa gli studenti creano un portfolio del loro operare con una linea del tempo che eh, raccoglie gli step intrapresi e i loro prodotti ed esposti. Dunque, sono dentro l'applicazione uh, Sutory e vado eh, in Go My Stories dopo essermi registrata e loggata. Posso eh, vedere le, le mie storie, quelle che sono state uh, poi condivise con me. Posso eh, aggiungere, invitare gli studenti eh, per, a lavorare alla eh, timeline che faccio consultori o a, eh, dare il loro contributo. Posso, eh, eh, come vi dicevo, invitarli importando, da, importandoli da Google Classroom eh, Clever e eh, eh, possono loro eh, registrarsi alla pagina di asutory.com eh, sign up e eh, mettendo il codice che io darò loro di, di, di questa eh, timeline. Ok. Uh, vado ora in uh, stories create stories mi chiede um, che cosa voglio fare eh, eh, sceglierò una uh, blank uh, story ok posso eh, ora che sono qui, eh, editare l'interfaccia, quindi eh, mettere una foto tra quelle che mi sono fornite di default oppure uploadare una mia immagine. ok, vedete che l'ho uploadata, faccio save, ok, inserisco un titolo, esempio la mia esperienza nei mondi virtuali, inserisco eh, un iding posso navigando adesso questo è, è un testo di prova quindi Posso aggiungere degli elementi. Come vedete nell'edizione Free che sto aggiornando come tutorial oggi, eh, è presente soltanto la possibilità di inserire del testo e delle immagini. Quindi inserisco del testo prova, inserisco un'immagine ad esempio, Upload the image Lo, eh, Posso mettere il link dell'immagine Oppure metterla dal mio computer Ne aggiungo una dal mio computer Ok, e così procedo eh, Passo per passo a Costruire una storia Una timeline Che può essere caratterizzata Da momenti della, della giornata o momenti o fasi di sviluppo del proprio percorso formativo o da scandita da eh, date con contenuto ok ora um, in present mi dà la presentazione della, della mia della mia timeline ok ho inserito pochi elementi posso condividere la mia timeline e invitare altri a collaborare alla storia mettendo il loro um, riferimento quindi con invite uh, posso quindi Uh, condividerla in Classroom, per posta e um, posso su Facebook, Twitter e Pinterest. Quindi ora il mio um, lavoro è a Secret e um, lo lascio Secret, posso uh, copiare il link e dire che chi ha questo link può vedere soltanto oppure può editare. Ok, facciamo che can edit quindi chi avrà questo link potrà mh, poi intervenire sulla timeline con il suo contributo. Posso inventare e quindi, ma per embeddare devo renderla pubblica, devo rendere pubblica questa uh, timeline. Eh, eh, posso esportare questa storia timeline come pdf, copiare la storia oppure eh, cancellare questa eh, storia che ho eh, iniziato Ecco, questo è tutto l'essenziale sono molto dispiaciuta che alcune funzionalità che erano presenti precedentemente non ci siano più ma credo che comunque ehm, sia utilissima per provocare gli studenti o costruire un portfolio personale eh, attraverso questa uh, st uh, struttura di linea del tempo. Buonasera.